My life be like, Wow Yeah. Ooh. My life be like Wow ua, ua, ua, ua, ua, quanti che mi dicono che tanto tempo fa l'Italia alza al cielo quella coppa che ho visto solo su solo... Il settimo minuto Ci danno un rigore contro i basi Dan. Lui segna e poco dopo Ci pensa a materazzi a pareggiare Sì, sì Che oh! Le no, ma è sopra evidentemente... Ma stai scherzando, veramente? Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Addirittura. Va, vediamo, dai. Voglio le fare apposta? Arrò. Ma chi è che il mona che, che, che batte la porta e che chiude urlando? Mi sento preso per il culo, scusa eh! Ah, non lo so io. Guarda, metto un po' una pizza. Okay, oh! <ride> uh. Devo andare all'ospedale adesso, se no, muoro, muoro, muoro. Allora, picciocco di picciocca, grazie per i 200 iscritti, grazie davvero. Anzi, per la verità sono più di 200, 202, 203, meglio così. Scusate se lo speciale. Lo, lo, eh, sì, se lo speciale viene caricato una settimana dopo, però ho avuto problemi tecnici. Eh, poi tra la scuola, e perché insomma. Una, chi va a liceo e non solo a liceo anche a scuola ammiglia, sa che il ehm, mese di marzo è il, è tre, è il peggiore è eh, quello che tortura di più gli studenti per le delle interrogazioni soprattutto per recupero io ho qualche materia sotto sotto sufficienza e quindi dovrei devo studiare per recuperarle eh, insomma. comunque si sì. Volevo dire Il prossimo obiettivo è quello di, dei 300 iscritti, ok? 300 iscritti. Eh, ruad 300 hashtag ruad 300 Quindi, se vi è piaciuto il video, alzate i pollici. Se non vi è piaciuto, allora tagliatevi. Un salutone. Asibida. Sì.